Venezia 74, tutti i film in concorso dell'edizione 2017. Venezia 74, tutti i film in concorso dell'edizione 2017. La 74 esima mostra del cinema di Venezia sta per cominciare, chi si aggiudicherà l'ambito leone d'oro per il miglior film? E chi sarà l'attore o l'attrice rivelazione di questa Venezia 74?. In attesa di scoprirlo, vediamo quali sono i film che concorrono nella sezione Venezia 74, ovvero tutti quelli candidati a Leone d'oro per il miglior film, Leone d'argento meno gran premio della giuria, Leone d'argento meno premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Premio per la migliore sceneggiatura, premio speciale della giuria, premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. Qui le quattro giurie internazionali della Mostra del Cinema di Venezia 2017. Venezia 74: Tutti i film in concorso in ordine alfabetico del regista. Human Flow, D.I. Ai Vej. Germania, USA 140. Mutter. Con Jennifer Lavrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domnal Gleason, ed Harris. Suburbicon. Con Matt Damon, Julianne More, Noah Jupe, Oscar Isaac USA 104. The Shape of Water. Con Sally Huggins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stullard, Octavia Spencer USA 119. Con Adel Karam, Camel Elbasa, Camille Salame, Rita ek Francia, Libano 110. Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre D'Arrossin, Gerard Milan, Jacques Baudet. Anai con Ghieresi S. De Moustier, Robinson Steven in Francia 107. Con Charlie Plum, Steve Cushane, Schloe con Ghieresi Gran Bretagna 121. McTaub, Milov, canto 1. Con I. con Ghieresi N. Ophelie Bau, Salim Lulu Tiaut. Alexia Shardard, Afsia Erzi Francia, Italia 180. San Domeno satzuin, The Third Murder. Con Fukuyama Masaru, Yakusho Kmi, I Rose Suzu Giappone 124. denemeno che, Lea Drucker, Thomas Gioria, Matilde Auneveux, Sadia Benta e Condiere Yep Francia 90. Con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Bucci Rosso Italia 133. Foxtrot. Con gli Oraschenazi, Sarah Adler, Jonathan Shirai Israele, Germania, Francia, Svizzera 113. Prebilboards Billboard Southside Ebbing, Missouri. Col Francesc Dormand. Woody Relson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Jonah Case, Peter Dinklage Gran Bretagna 110. Anna. Con Charlotte Ramplin, Andre Wins Italia, Belgio, Francia 95. Donnie Sinsing. Con Matt Damon, Christophe Watz, Ong Schau, Christen Vigus 135. Yan a, Angel Svervite, con Ben Ki, Zhou Mei Yun, Shi Ke, Zheng Le, Liu Beibei, Peng Ying Cina, Francia 107. Con Michaela Ramazzotti, Patrick Bruel Italia 105. Con Eta Nage, Amanda Seyfried, Cedric Hilles, Victoria a 108. Con Sam Neill, Brian Brown, Hamilton Morris, Thomas M. Wringt Australia 112. Con Ellen Mirren, Donald Sutherland Italia 112. Ex Libris, The New York Public Library.